Perché aspettare venerdì 25 novembre, il Black Friday da Dotolo Mobili è già cominciato? È con grande entusiasmo che volevo presentarvi questa esclusiva offerta nata dalla collaborazione tra Dotolo Mobili e Mobile Turi. Solo con l'acquisto di una cucina presso il nostro store di Mirabelle Clano avrete in regalo 4 elettrodomestici Hotpoint Ariston Con questa esclusiva promozione avrete in regalo un piano cottura da 75 cm una lava con ben 13 coperti un forno con addirittura 7 funzioni e per ultimo, ma non per ordine di importanza, in esclusiva il frigo da 75 cm vi aspettiamo qui nella nostra sede centrale di Mirabelle Clano per realizzare la cucina dei vostri sogni.